Il cielo da un po' taceva per sua stessa indole criptica, ma quella sera tirava un'aria che si capiva volgersi. Il cielo da un po' taceva, ma quella sera, che brutta c'era, era severo con sé, ancora più austero con chi lo prendeva poco sul serio. Già dal meriggio gonfiava un grigio cumulo che di sti spazi e sti tempi pare bufera. So che quando cominciai a versar, che culo coincidenza volle che anche egli versò piena finché empie non furono le ghiandole sue, ed ebbre d'acqua le nostre strade. E qua giù non si stava dissetati da tanto che ancor si diceva estate. E per la gente l'emozione improvvisa fu gioia, chiedendosi perché queste lacrime inaspettate. E stupore e allegria, manco avesse visto sangria che cade. Lui era timido, e non si trattenne. Adesso umido e pronto a rendere fertile la terra e ogni appartenente ad essa, scoppiando a piangere. Lui, dall'alto del suo soffitto, vedeva e coprivo ogni opera buona o delitto. Lui non diceva una parola pur essendo presente, sapeva star muto intelligentemente, lui accettava l'inconveniente rischio di passar per demente, teneva all'interno ogni conflitto, e nonostante soleva star zitto, diede motivo di mostrar tenebre, alla sua volta più cupa di sempre. Quando il rancore lo prese con sé, avvenne che scaricò la tensione e i nervi sulla nostra pelle. Solerte, senza aver perso il senno. Ma si può. Eh, non si può. Allora, di non alzare i buoni, ma io devi stare in Scusatemi. Cioè, non mi capivo manco io. Pensavo che anche voi... Eh... Il cielo da un po' taceva. Ma quella sera, che brutta c'era. Era severo con sé e ancor più austero con chi lo prendeva poco sul serio. Già dal meriggio gonfiava un grigio cumulo che di sti spazi e sti tempi parfufera. So che quando cominciai a versar, che culo, coincidenza volle che anche egli versò, fiero, finché empie non furon leghiando le sue ed ebbre d'acqua le nostre strade, e quaggiù non si stava dissetati da tanto che ancora si diceva estate.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 e squarciò le palpebre e tolse l'affanno quando vide non male a fatto che giù giravano con disincanto allegri, felici, financo quanto ci mancava il freddo d'autunno questo qui non sarà malanno e quel raggio più dolce splendeva ora che era in tal modo lodato, gratificato in cuor suo si diceva, farò un ciclo di climi annuale, li bagnerò e li farò asciugare caldo, freddo, neve, mare mi rinnoverò per farmi amare. Su, coraggio, sta già spiovendo qui, voglio un viaggio che mi porti fin lì, un passaggio potrebbe servirmi per un assaggio di brividi o di liquidi.